Sono Samir e lavoro nel ehm... Tecnocap da circa diciamo, 7-8 anni. Ecco, diciamo. e Mi occupo del reparto grafico, web marketing, ehm, del reparto informatico dell'azienda, forse qualcosa di più, insieme a Fabrizio, e facciamo. Diciamo, tante attività, insomma, okay. quelle che ci permettono di comunicare con il pubblico esterno, cercare nuovi clienti e fare attività di marketing, insomma, eh, da dove poi comunque, eh, avendo conoscenze in ambito informatico, eh, okay. e principalmente mi occupo di quello, altrimenti comunque eh, collaboro Danilo e i vari tecnici, per quanto riguarda il lavoro delle cappe, eh, sì, praticamente principale la... dell'azienda. Ok, e come si è entrata? Ah, non ce l'ho mai conosciuta? Diciamo, ecco, Fabrizio con Alessandro cercava un personale eh, di fiducia, mm. e dato che comunque ero ecco, eh, conoscente di Danilo, e mi ha presentato lui ah, e okay, poi okay. ci siamo piaciuti a vicenda Quindi, quindi eh, tramite Danilo sì, comunque Poi sono rimasto fino, fino ad oggi okay. Quindi comunque anche tu hai visto diversi, diversi colleghi all'interno dell'azienda? Sì ecco, diciamo due, tre persone okay. E anche per te eh, il gruppo comunque è importante? per una buona crescita del lavoro oppure è un un'altra opinione? No, sì, certamente, il gruppo è importantissimo eh, ci vuole coesione, ci vuole tanta eh, fiducia e poi credo che comunque i dipendenti sono la facciata del, dell'azienda per perché noi facciamo attività diretta al cliente quindi ci presentiamo davanti al cliente, facciamo eh, l'attività proprio dell'azienda quindi se noi non siamo coesi e non, eh, non siamo contenti diciamo del nostro lavoro, comunque del rapporto che abbiamo poi anche con il tutoraggio ovviamente, penso che la macchina non funzioni adeguatamente, quindi deve essere tutto coeso. Mm. Po po e che pensi del fatto che la Tecno si impegni così tanto per promuovere una formazione adeguata? Penso sicuramente che la formazione è importantissima e Fabrizio con Alessandro comunque ci spendono tanto in questo e, e credo fortemente che eh, sia una, una qualche cosa che lascia poi il, uh, il segno sia per i clienti che anche per uh, le, i indipendenti, quindi non comunque. E la formazione attenta prevede sicuramente prestazioni profession poco professionali e prevede anche poi la, la sicurezza personale che secondo me non è poca insomma. Ma prima della Tecno tu comunque hai lavorato per altre aziende? oppure è stata la tua prima esperienza lavorativa? No, ho lavorato per altre aziende, però ho fatto un diverso tipo di, di esperienza professionale. Uh -huh. Quindi hai visto una differenza comunque nel tipo di azienda? Sì, sì, sì, sì, no. e, diciamo aziende che, grandissime che magari ti trattavano con un numero eh, oppure eh, piccole realtà che comunque... Eh, Oggigiorno diciamo eh, non ti assicurano, non ti danno tante sicurezze come invece fanno da te anche con noi, quindi per questo sono tanto grato. Quindi mi dai pienamente soddisfatto? Sì, sì faccio un lavoro che mi piace, quello che, eh, per cui ho studiato mi sono formato anche dopo la scuola, quindi la eh, sono stato fortunato. Ok, perfetto, grazie. A te.